Allora, diciamo che, sì, parlerò d'Europa, però volevo partire dal discorso per cui siamo tutti qua. Cioè, noi penso che siamo qui perché crediamo nella proposta di Pippo, ovviamente, ma perché crediamo che è ancora possibile riuscire a far sì che questo partito, il PD, possa cambiare marcia e veramente riuscire a cambiare questo, questo Paese e dal mio punto di vista contribuire a cambiare il, anche l'Europa il punto per poterlo fare però bisogna partire da un presupposto il PD non può rimanere in mezzo a questo bivio il sapere che cos'è oggi se voi dite che cos'è il PD tutti possono dire la propria per me la cosa importante è che il PD sia chiaramente abbia veramente una visione chiara del proprio futuro abbia una posizione chiara dal mio punto di vista di sinistra ma cosa significa questa cosa? Quando si parla di visioni la visione può essere su, sui temi della politica nazionale, sulla questione dell'uguaglianza, sulla questione della, del pacifismo e via dicendo, ma un elemento essenziale oggi che tutta la politica nazionale e internazionale si deve confrontare era proprio quel tema che è stato affrontato in questo momento, la questione dell'Europa, perché oggi come oggi chi fa politica sa... Che le decisioni prese soltanto a livello nazionale non vanno a incidere e a cambiare veramente la vita di ognuno di noi pensiamo soltanto alla questione della crisi la crisi non è soltanto italiana, è globale l'euro viene gestito comunque da poteri sovranazionali una politica di occupazione oggi può essere fatta almeno a livello a livello europeo dunque il PD che dovrà, che dovrà, il nuovo PD che dovrà nascere deve mettersi come punto di riferimento proprio questo, dovrà dire quale quale tipo di Europa vuole costruire? Quali sono i punti nodali per cui, per cui muoversi? Non soltanto per quanto riguarda la questione dei fondi strutturali, che è giustissima, e non soltanto perché il 2014 sono le elezioni europee o la presidenza italiana, ma proprio per cambiare il mondo in cui viviamo. Se non passato questo tipo di passaggio culturale, non si riesce a fare quell'evoluzione che noi tutti auspichiamo. Ma prendiamo un altro esempio. Questo, quando si parla di Europa e quando si parla di creare un'altra un Europa, si parla anche di democrazia. Noi oggi, le decisioni essenziali per la nostra vita vengono prese da alcuni esponenti di alcuni governi che decidono sulla base dei propri, propri interessi nazionali. Noi vorremmo che si venga costituito un governo europeo, perché la politica economica dell'Europa non può essere decisa soltanto da alcuni cancellieri, ma dovrebbe essere decisa da un soggetto legittimamente eletto. Questa è una questione di democrazia e questa questione di democrazia è molto forte in Europa ma è ancora più forte al di fuori dell'Europa. Pensiamo a quello che sta succedendo adesso nel mondo arabo, le famose primavere arabe. Pensiamo a quello che sta succedendo in tutti le... anche nel mondo del... in Sud America. Noi oggi vediamo che l'esigenza che si viene con i nuovi media, con la globalizzazione l'esigenza di partecipazione e decisioni collettive sulla base di una nuova democrazia e nuove forme di democrazia vengono percepite sempre più forti da tutti e non credo che nessuno può gioire se un colpo di Stato pone, pone al governo delle forze che dovrebbero essere democratiche quello che sta succedendo adesso in Egitto penso che quello che succede in Turchia è strettamente legato sulle libertà e sulla partecipazione democratica il PD, che io vorrei, vorrei che affrontasse queste, queste questioni globali, che ponesse la questione di quali forme democratiche un, nuovo, un partito innovativo di sinistra può essere può portare. E per quanto riguarda le nostre, le nostre esigenze, dica chiaramente quale idea di Europa si ha. Un'Europa in cui i cittadini siano al centro, un'Europa in cui i cittadini possano scegliere il proprio governo, ad esempio le elezioni europee, mi pare che sia scontato che i singoli partiti europei possano proporre un candidato alla Presidenza della Commissione europea, in modo tale che ci sia un programma eh, comune su cui votare e in modo tale di dare questa legittimazione diretta, ma il PD che io voglio oggi è che sia di sinistra ma una sinistra fattiva che punti al coinvolgimento dei cittadini, al coinvolgimento del, della modifica e del miglioramento della società che abbiamo oggi sulle questioni vere e sulle questioni che toccano realmente le. le, le esigenze di tutti quanti. Se questo è il PD, e so che questo è il Pippo che vuole fare, cambiare, innovare veramente il modo di fare politica per toccare le uh, esigenze e toccare veramente i, i problemi reali delle sfide globali, se questo è il PD che abbiamo in mente ha senso impegnarsi, perché cambiando e vincendo, riuscendo a avere Pippo Civati come segretario del PD nazionale non faremo un bene soltanto per il PD, faremo un bene per l'Italia e per l'Europa. Grazie.